Sì, Presidente, anche meno, anche un minuto, chiaramente per dichiarare il voto favorevole a questo dispositivo della... Della maggioranza, perciò del Movimento 5 Stelle, e per dire anche che comunque le api hanno un'importanza un uh, specifica come bioindicatori, vengono utilizzati anche uh, per monitorare uh, tutti i luoghi inquinati. Ricordiamo anche uh, il famoso incendio EcoX uh, vicino a Pomezia, insomma, furono utilizzate proprio delle tecniche legate all'apicoltura. Ricordiamo anche che questo dispositivo uh, chiede al Dipartimento, perciò al Servizio Giardini, di utilizzare tutte quelle. Eh, piante, perciò quelle eh, essenze che favoriscono eh, l'impollinazione e favoriscono anche, appunto, eh, in qualche modo, l'avvicinarsi delle api per reperire poi eh, appunto il polline e per produrre automaticamente il miele. Perciò, si parla anche eh, di una tutela dal punto di vista. Del, eh, del, verde, del verde pubblico e anche sulle putature, perché ricordiamo che quando avvengono delle putature in modo non proprio corretto, perciò in modo chiaramente non controllato, ciò danneggia eh, la nostra eh, fauna e anche la nostra biodiversità, perciò anche qui deve essere posta un'attenzione molto particolare e molto attenta. Ecco, questo, eh, per concludere un po' questo tema, per aggiungere qualcosa che potrebbe essere utile alla discussione e anche alla votazione, ecco, ricordando che appunto, il voto sarà un voto favorevole. Grazie, Presidente.